Non posso crederci dai Oddio raga più chiuso dentro Let's go Ragazzuoli Ben ritrovati In questo nuovissimo episodio Di The Dark Occult Eh raga È arrivato quel momento della giornata Già Già già già e eh, noi siamo in una situazione De di merda. Siamo in una situazione del cazzo, siamo in un cazzo di labirinto senza luci e anche se l'avessimo, che in okay, effetti ce l'abbiamo la luce, non possiamo accenderla, perché perché ci compare il demon in faccia incazzato nero. Ciao ja, Dixie. Buona serata, buona serata e buono studio White. Il mio gioco crasha troppo. Porca di quella puttana Che Dio ce la mandi buona ragazzi Che Dio ce la mandi buona Bevanta anti bestemmia sì. Siamo benissimo grazie Stamio Eh sì, siamo arrivati proprio in quel punto del giorno John C. Eh, ragazzi, Ve lo dico, mi serve l'audio Siamo in una frase, in fase cruciale ragazzi, mi serve l'audio Sapete che cosa, già abbiamo visto che cosa accade qua, ok? Mi serve l'audio ragazzi Perché già la vista, non possiamo usarla Andiamo bene. Io mi devo stare zitto. Io devo dire, vai. Usateli, punti canale Usateli. E così fate l'opposto. Non li usate. L'uombo combo, no, eh. L'uombo combo ora è proprio inopportuno, te lo dico. Ci ammazza. Ci ammazza. Lo sapevo. Troppo vicini. Cioè, ma dobbiamo farli muovere con le torce, ragazzi. Dobbiamo farli muovere con le torce. Dobbiamo farli muovere con le torce, ragazzi. Ho capito. Ne sono due comunque, sicuro. Ne sono due. Ne sono due. Mo', o uno è fisico e esiste per davvero, e l'altro è pezzotto è solamente per distrarre. O esistono due, due demoni. Qua mi pare che ci fosse il demone. Allora Ragioniamo bene Porco dio Non posso crederci dai Allora Ok Schema mentale Mi sto schematizzando tutto Lì uh, Spona fisso il demone Lì spona fisso Quindi devo farlo muovere da lì da un'altra parte In modo che io libero il percorso E mi faccio tutto il giro Con calma Bisogna farlo spostare Sicuro Il vero stronzo È di fronte ragazzi Quello a destra Secondo me serve solamente per confondere Ve lo dico io Se io mi faccio tutto il percorso Tutto questo E lo portiamo fin qua Io poi posso farmi il giro Mi faccio il giro Ok, quindi accendo la torcia, corriamo fin qua e magari riusciamo a chiuderlo dentro, vediamo se riusciamo Questa è la, la miglior strat che, che mi venga in mente sinceramente Perché poi vai tutto dritto, vai lì, gira a sinistra e dritto per dritto c'è la chiave più raga, sto morendo infarti. Sto morendo ragazzi Un po' l'abbiamo fatto spostare spero no? Eccolo. L'hai più chiuso dentro! Let's go! È più chiuso dentro! Dio nel dubbio vado cauto ragazzi. E Sium, l'abbiamo chiuso dentro, dodo. Ora bisogna star calmi ragazzi, perché se ce ne sono due ci incuolano. Eccola. Non mi piace sta animazione. Dio ragazzi, mi sta venendo un infarto, vi giuro. Uh. Devo salvare, ragazzi, devo assolutamente salvare. Seconda chiave della soffitta. No, ragazzi, no. No ragazzi no, era finita! Lo giuro era finita! Torni Torniti da salvare, non scherzo. Chiuso dall'interno. E mi scusi, esattamente. Ecco. Ecco come. Dai, ma non voglio infilarmi nei tubi, nelle cose. Porco Dio! Cazzo mi manca il respiro! Mi sta venendo a lacrime, ragazzi, vi giuro, tra poco scoppi in lacrime. Mamma mia, è lunghissimo Sto gioco, lungo Mamma mia, quanto è lungo Sono troppo curioso di finirlo, vi giuro Troppo curioso Posso prendere da quest'altra parte? Sì, sì ah. Troppa luce, succederà qualcosa Eccolo qua. Talismano voodoo. Minchia, quanti ne abbiamo? 5 su 6. Merda. Ora so che il tipo di segreto nasconda mia moglie è una strega. Adesso è tutto chiaro. Capisco perché la gente lascia la casa. Perché la gente os non osa avvicinarsi alla casa. Perché nessuno viene a trovarmi. Sono persino coinvolto con lei. Sia dietro... Sia dietro ciò che mi è successo. Mi sto ammalando sempre di più. E la mia salute non sta migliorando. Ho preso una decisione. La fermerò anche se pagherò con la vita, Edwine Hickinson: Bellaxi. Sì. Quando torno con Gotico, eh, magari di mattina barra pomeriggio, non lo so, vediamo. Sbloccata. Perché me la farò sbloccare proprio ora? Cioè, che scopo tornare là. Devo fare tutto il viaggio. Bruciamo e saluto Maria! Eh Dani, io non ti posso dire nulla riguardo. Ti posso dire nulla. Bello rubato. È una decisione che ha preso tua madre. Non posso mettere parola su questa cosa. Ok. Bene. Voglio solamente andare a salvare, ragazzi. Ma i talismani, ragazzi, ma che cazzo servivano? Perché? Da dove sono usciti questi talismani esattamente? E chi si ricorda più? A che merda servivano i talismani? Guarda sta troia, guarda. Guarda sta troia Ma lo dobbiamo solamente andare a salvare, raga. Perché è incazzatissima nera, lo dico. Si salva. Fanculo a tutti. Molte ricerche ho scoperto che questa è creatura... Ok, quindi dobbiamo trovare l'ultimo talisma... cioè, sì, talismano... Cioè, Sì, l'ultimo talismano. Per poter prendere l'artefatto, tre artefatti poi avremo quindi, giusto? Ispezione 1, 2. E ce ne mancano altri tre. Dritto in fondo a sinistra o a destra? Sì, eccola. Eccola qua sbloccata. Merda. Questo posto Dai, non voglio morire. Porco Dio, dai! Ma attraverso i muri, no, ragazzi, così non vale. No, ragazzi, così attraverso i muri non vale, porco Dio. Pila... Okay. Porca troia Veramente abbiamo trovato una pila Mi pigli per il culo No no ci saranno indizi ragazzi Devono leggere la lettera Eccola infatti no. E eh, ci fa cadere oh. Classicone oh. No, la pila No, la pila La pila, frate, la pila E la pila è scomparsa, io non la vedo più Parca troia No Merda Qualcosa ragazzi cosa faccio? L'abbiamo fatta L'alzarci Qualcosa accadrà Un oh, salvataggio E proprio un salvataggio Ragazzi a sto punto voglio andare avanti A sto punto voglio andare avanti No no no non mi interessa duro Cos'è sta roba? Bella Mario Cosa cazzo è sta roba? Spegni che è tardi Trova la chiave del seminterrato. Eh La porta è chiusa con una chiave Ma che cazzo è ragazzi? Cioè ma ci rendiamo conto... Ah, sono tipo delle caldaie. Una gamba. Un braccio. Vabbè, la caldaia perché evidentemente troverò un talismano qui dentro, ragazzi. Ve lo dico. Dura un, un troppo. Dura troppo Cioè, sto gioco è pavolungo Troveremo qualcuno Molto assetato di sangue, raga, qua Non mi dire che pure i manichini Si muovono Eh no, eh, te lo dico Pure i manichini, no Eh, va, va decente È qui che lo dobbiamo aggiungere. Dobbiamo fare il manichino, ho capito. Il manichino va. va applicato qua perfetto. Non sto capendo. Dobbiamo rappresentare sto quadro, comunque. Sì, dobbiamo rappresentare sto quadro. È fatta benissimo una resata, meno male, meno male. <ride> Dio, raga, ma... Eh, sì, vabbè. Tanto, volete... volete sapere che cosa accade, ragazzi? Prendo il braccio, si girano tutti verso di me. Vedete? Ah, ragazzi, di nuovo il velo. Dai. Oh no! Mi ha scoperto. Oh, quella pecora. Questa sta proprio piangendo. Oh, mamma mia, che inquietante. Eh certo, è smembrata stavora questa parte è già stata riparata Ok Impossibile Niente, siamo morti Siamo morti Ciao Angel, ragazzuoli. Io dico che questa serata horror possa finire. Abbiamo fatto grandissimi progressi. Siamo andati molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto avanti. Quindi direi che per oggi possa bastare. L'horror lo continuiamo sabato sera. E noi ci vediamo giovedì mattina in live, ok, ragazzi. Con Fortnite e New World Grazie mille della compagnia Buonanotte